Ciao ragazzi di nuovo insieme allora oggi nell'argomento dell'approfondimento del Modern Electric Base siamo arrivati alla scala esatonale, la scala a interi quindi siamo intorno al minuto 20 o qualcosa o giù di lì del video e Giacomo fa questo faccio un po' più lentamente di lui più o meno una cosa del genere. Allora, cosa sta succedendo? Eh, Giacomo mostra ancora una volta degli esercizi tecnici per la coordinazione, per, eh, coordinazione tra mano destra e mano sinistra e eh, lo fa questa volta utilizzando una scala un po particolare che è la scala esatonale e il pattern che usa eh, quindi la classica formula che si ripete che utilizza è simile all'esercizio che abbiamo visto in precedenza ad esempio sulla scala maggiore quindi di quattro note eh, diciamo gruppi di quattro note però sulla scala esatonale quindi un piccolo accenno su cos'è la scala esatonale ne ho già parlato comunque nel mio corso di armonia quindi ho approfondito un po', un po meglio l'argomento in quell'occasione comunque si tratta di una scala appunto toni interi poiché eh, tutte le note che la compongono distano un, un tono l'una dall'altra quindi la prima cosa che si nota è appunto esatonale è composta da sei note invece che le classiche sette delle scale più comuni e eh, ci sono molteplici aspetti molteplici considerazioni che andrebbero fatte su questa scala sul suo utilizzo nella composizione nell'improvvisazione eh, Giacomo qui la utilizza appunto prettamente per un discorso eh, tecnico, quindi è un'ottima scala da fare sul basso perché essendo appunto eh, formata da intervalli molto ampi, quindi è tutte note distanti un tono eh, sul basso è, ci costringe comunque a un, a un notevole sforzo di diteggiatura quindi di mano sinistra e quindi un'ottima un scala per, anche per lo, lo studio eh, diciamo eh, ripeto prettamente tecnico quindi eh, ci sono due scale esatonali chiamate cioè, ognuno poi le chiama a modo suo comunque le chiamo la scala esatonale di si e la scala esatonale di do perché se ci fate caso la scala di Do diesis, è identica a quella di Si. Sì. Quindi non ha senso chiamare, eh, non ha senso identificare con una nuova scala scala di Do diesis quando è esattamente identica a quella di Si, sì, poiché appunto tutti gli intervalli rimangono uguali. Quindi ce ne sono due. La scala di Do esatonale, ad esempio Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis e Do, è identica a quella di Re esatonale, di Mi esatonale, Fa diesis esatonale, Sol diesis esatonale, La diesis esatonale. <coughs> Detto questo poi si, eh, si potrebbe andare un po' più nello specifico e quindi eh, appunto le, le composizioni, eh, detta anche scala Debussy, Debussy eh, perché eh, sicuramente non era stato il primo, è stato forse l'autore classico diciamo, che ne ha fatto un utilizzo più, più enorme, basta comunque ascoltare ad esempio i eh, film della Disney, eh, perché è una scala molto particolare e gli accordi che si formano hanno un suon molto particolare che si prestano a determinate situazioni, a determinati eh, mo momenti musicali nel senso di dove c'è bisogno di un'atmosfera un po' eh, mistica, surreale. Eh. Già, la prima cosa che mi viene in mente da questo effetto e poi c'è questa appunto caratteristica che non c'è una tonica ben definita, quindi eh, si può andare a dritto all'infinito quella nota che ci fa sentire diciamo eh, arrivati quindi alla tonica lasciando perdere tutti questi discorsi eh, vi dico solo dove io personalmente la utilizzo poco <ride> non è tra le mie scale preferite in quanto non, ho, non sono mai riuscito a, a, a fare la mia nel senso trovare de, degli spunti musicali decenti con questa scala però eh, per esempio eh, viene utilizzata spesso soprattutto nel jazz nell'improvvisazione jazz eh, sugli accordi di dominante di settima quindi facciamo eh, fa settima ad esempio se ci suonate la scala esatonale quindi di fa che è uguale a quella di sol di la di si sì, eh, si andrà out perché suonerà la tonica la seconda maggiore, la terza maggiore fin qui ok poi abbiamo già la quarta aumentata la quinta aumentata e la settima minore ok quindi avrà una sonorità molto particolare oppure sugli accordi alterati quindi di settima però con varie alterazioni eccetera eccetera Tornando a giaco, eh, si può prendere, come sempre, molti spunti da questo esercizio. Uno di questi è, eh, la prima cosa che mi è venuta a mettere è continuare l'esercizio, eh, diciamo, all'infinito. Ovvero, faccio nettamente, parte, lui parte da si, quindi fa si, la, sol, fa, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi bemolle sol, fa, mi bemolle, re bemolle, fa, mi bemolle, re bemolle, si, eccetera, eh, quindi fondamentalmente fa eh, gruppi di quattro note sulla scala esatonale, appunto di si, di do diesis, do re bemolle, in questi casi eh, è paradossale distinguere re bemolle, do diesis, eccetera, quindi eh, possiamo ad esempio fare come ha fatto lui quindi faccio lentamente <sese> Cosa ho fatto? Posso andare ancora avanti? Eh, praticamente ogni volta che risalivo poi partivo dal tono sotto quindi sono partito prima dal si sì, ho fatto tutti i parti arrivo al, alla seconda nota della scala riparto e poi scendo dal tono sotto quindi in questo caso là faccio la stessa cosa poi risalgo e poi parto da solo poi da fa finché poi la difficoltà aumenta ancora di più perché come sapete più vado nel range basso più i tasti eh, sono larghi e quindi l'estensione della mano eh, cioè servirà un'estensione ancora più elevata quindi questo è un, uno spunto oppure eh, scendere da si risalire a quella di do poi riscendere magari da la e risalire da si bemolle oppure mm. ehm, cambiare tipo di pattern invece di vedere gruppo di 4 gruppo di 5 mm pure a terzina ad esempio insomma come sempre anche eh, successioni di terze cambiando diteggiature sperimentare magari mettendo una semplice base appunto qualcosa di musicale ora faccio proprio una cosa al volo fa7 provare ad esempio prima la scala eh, di, di fa misolidia sarebbe la sua per eccellenza Vantaggi questa scala esatonale, quindi di fa di sol di la uguale. <SILENCIO> alternarle e andare un po fuori un po' in ovviamente come avevo premesso non è la mia scala preferita quindi eh, adoro le composizioni di Debussy sì, ma di certo non sono io capace di eh, utilizzarla per le comporre né tantomeno per improvvisare però eh, ad esempio potrebbe essere il vostro caso invece quindi anche questa volta abbiamo preso spunto da un semplice per modo di dire esercizio per e poi provare a fare qualcosa sia di musicale che eh, a creare qualche altro esercizio di nostra inventiva, diciamo che è sempre quello che eh, voglio cercare di trasmettere con questo approfondimento su Jaco su Modern Electric Bass. Quindi ragazzi, ci vediamo qua alla prossima puntata. Che se non sbaglio eh, riguarda ancora i, i patterns. Eh, e vi saluto e vi faccio ancora tanti auguri di buon anno